Ciao a tutti. Oggi prepareremo il tiramisù con la ricotta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti più 3 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti sono: savoiardi, ricotta, caffè leggermente zuccherato, panna fresca, yogurt bianco, latte condensato, zucchero a velo e cacao amaro. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta. Posizioniamo la farfalla sulle lame versiamo la panna e lo zucchero a velo e la facciamo montare senza misurino e senza tempo a velocità 3,5 La panna è montata, trasferiamola in una ciotola capiente. Senza lavare il boccale con la farfalla inserita, adesso mettiamo nel boccale la ricotta, lo yogurt e il latte condensato. Li facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 3. Il composto è pronto, trasferiamolo nella ciotola con la panna. Adesso amalgamiamo delicatamente con la spatola. Adesso andremo a comporre il tiramisù. Mettiamo un primo strato di crema. E livelliamo. Bagniamo i savoiardi nel caffè. Posizioniamoli sulla crema. Mettiamo un altro strato di crema, livelliamo bene, livelliamo bene e poi proseguiremo con un altro strato di savoiardi e un altro strato di crema e continuiamo così fino al completamento degli ingredienti. Completiamo spolverizzando con il cacao amaro. Una volta completato con il cacao amaro, adesso riporremo in frigo per almeno tre ore. Il tiramisù è pronto, serviamolo. su con la ricotta. Grazie e alla prossima ricetta!